Pronti a combattere, gormiti qui per vincere, gormiti raggiungibili chi difenderà? The Legend Ciao ragazzi, Ciao bentornati ragazzi al... e bentornati al... Gormiti Show! Gormiti Show! Ma perché... Così? Perché Giada, non lo vedi? Sono un sono un robot. Ma... Un sono un robot Giada. Ma ti sei generito per caso? Non farmi ridere. Ah ah ah ah. ah, mi... ah sì, scusa. Giada, non vedi che sono un robot? E guarda. Stai facendo il robot. Guarda. Guarda. Guarda. Mi sei bloccato? No, scusa, Giada, ma non lo vedi che è un robot? Ah, per quello stai facendo così? Sì, Giada, è il robot, è Cosmir. <ride> non avevo capito. Eh, lo so che non avevi capito. Facciamo così: <ride> facciamo Fac un unboxing. Ecco, facciamo l'unboxing, così riguardiamo meglio da vicino. un bello, veloce, eh? Due personaggi ecco, del qua. popolo mecha Dentro la confezione troviamo il codice da sì. inserire sul sito sì. Per sbloccare il personaggio nell'app E il token da inserire nel bracciale gormitico guarda, Allora guardate che bello Cosmir che è, bello. Un, è un robot Ecco perché parlavo così Giada Adesso, da... adesso lo capisco eh sì, eh sì. Guarda, guarda le sue braccia come sono potenti Lo sai <ride> che se queste braccia ti prendono mm -hmm. Ti stritolano in e, colpo... Immagino no. Ma invece, guarda, guarda, invece lui ha una super chela. È una che chela che di se, ferro? Se, se, ti prende, se ti prende, ti distrugge. Ti... Dai, e invece lui guarda, che, che gira così, tipo. <ride> tipo una trottola. Esatto, tipo trottola. E. <ride> po, tipo invece, Kionos, vedi, ha, ha questo braccio e spara al ghiaccio. Ai perché no. lui ha a che fare con il ha ghiaccio? Ha a che fare con il ghiaccio, allora è potentissimo. Allora, facciamo così. Ti batto! Oh no! Sì. Aiuto! Io, io ti sparo il ghiaccio! No, io sono molto veloce! No. Perso! Sì, ma non è possibile che io perdo sempre? Eh, Invece sì. Finalmente è arrivato uno dei miei momenti preferiti, quello di mostrare le vostre foto. E oggi vi mostriamo la foto di Matilde e Marco. Hai visto che carini sono in tema natalizio? Eh sì, perché evidentemente è stato Natale. Mm -mm, che bello! Leggo la dedica, Vai, leggo la, la dedica. Anche io. allora, la ciao Johnny, ciao Giada, finalmente possiamo mandarvi una nostra foto da appendere nella parete Mecha super gormitica, in questa foto siamo presenti io, e mio fratello e Marco, che ha appena aperto i regalini gormitici di Natale, lo ecco si deduce anche, cappellino. esatto, lo si deduce anche dal mio cappello, grazie, grazie mille, continuate a mandarci le vostre foto perché noi le appenderemo, esatto, ora Giada, non c'è foto senza disegno, disegno. andiamo, sì. Nelle... ok, allora, allora, allora, come facciamo sempre, a te i disegni e io leggo le dediche. Così facciamo tutto molto ordinato. Ok. Allora, iniziamo con Fulvio. Fulvio, Fulvio, che è questo qua. Ciao a tutti, vi invio il disegno di Fulvio di 6 anni, il bambino che vorrebbe partecipare come pubblico in studio. Ci stiamo lavorando su questa cosa, eh, capito? Speriamo di poterlo fare su esatto. questo. Un mega saluto da Fulvio, da Torino, da Torino. <coughs> Poi eh, Giorgio Romagnolo ci, ci scrive Ciao Johnny, ciao Giada Io sono Giorgio, ho quasi 6 anni Mi piacciono tanto i gormiti Soprattutto la stagione 2 Questo disegno è per voi che un, grande, ma un, che un grande bacio da Giorgio <ride> Grazie mille Mattio Vaccaro Um, ci, ci manda il disegno ci manda il disegno. ciao Gianni e Giada mi chiamo Mattia vi scrivo da Palermo frequento la prima elementare vi mando un disegno spero che lo pubblichiate grazie eccolo qua pubblicato eccolo qua grazie per questi disegni continuate a mandarceli a gormitishow.gormiti.com noi stampiamo e li mostriamo in puntata esatto così siete sempre con noi ma Gianni adesso è arrivato il momento dei saluti e di riferire le domande giusto giusto allora giusto. salutiamo Amedeo Antonioli Amedeo Antonioli e Prade Pradip Ponguera. Io spero di averlo detto giusto, ma vi salutiamo. Ciao! Ciao! Proseguiamo con le domande. Vai. PikaSim99. PikaSim ci chiede chi di voi due è più sciocco, chi è il più vanitoso. Eh, sapete se ci sono novità sui gormiti? Allora, la più sciocca è lei. Vanitoso è lui, è sta tre ore davanti allo il Non è vero! Suo eh, non è vero perché il cappellino a sistemare. Il ciufo, ma lei è molto sciocca. No, non è vero. Un ma anche tu lo sei. Poi? Se novità sui gormiti, eh, tutte le novità che sappiamo le leggiamo qui al Gormiti Show. Esatto, continuate a seguirci, continuate a seguirci. Prossima Già. domanda. Ah, giusto, giusto, la prossima. Marco Marando. Giusto. Qual è il vostro elemento preferito? Il mio è la roccia. Ma dai, davvero, non <ride> eh, mai indovinato. Eh, magari io non lo sapeva, se no non però lo chiedeva. Lo so io. E io il fuoco, il fuoco, il fuoco, il fuoco, il fuoco. Giada Bene, la puntata sta finendo, puntata, come sempre La puntata sta per terminare Cosa devono fare i nostri amici? Seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il canale YouTube Iscrivetevi, social. esatto, iscrivetevi, mi raccomando che mettiamo sempre un sacco di novità Mettete tantissimi like a questo video E se volete commentare, mi raccomando, su Gormitishow.gormiti.com Scriveteci tantissime domande e noi vi rispondiamo Noi rispondiamo a tutto, leggiamo tutto e vediamo tutto Un saluto da Giada E Gianni <ride> Ciao, Ciao.